Nelle ultime settimane mi sono trovato a parlare con il mio amico e collega dottor Luca Morganti di quella che è la situazione che sta capitando per la pandemia, per il coronavirus. E noi facciamo entrambi il lavoro di psicologi e psicoterapeuti clinici quindi lavoriamo a contatto con molte persone nel cercare di lavorare su quelle che sono le difficoltà emotive dei singoli e di per sé fortunatamente nonostante siamo tutti comprensibilmente quindi eh, influenzati da quella che è la pandemia sia io che lui fortunatamente non ci siamo ammalati durante questi mesi la pandemia è in corso da ormai da, da dieci mesi in italia e Fortunatamente quindi non abbiamo avuto problemi di salute legato a questo, però abbiamo contatto con, direttamente online, con tante persone che o si sono ammalate o comunque vivono quella che è la situazione che non è strettamente legata solo alla malattia, ma anche legata al distanziamento sociale, alla quarantena, alla paura della malattia, a quella che è la pandemia. Infatti questa, questo che sta succedendo, non, il fatto di che ci sia un nuovo coronavirus, che ci sia un problema di salute sanitario, ha creato poi una bolla legata alla fragilità emotiva che ad oggi si sta ingrandendo e che non sta esplodendo fortunatamente, nella, nel, nel, nel, nel, nel, nel, nel, nel, per essere estremamente visibile, non sta esplodendo perché siamo tutti chiusi in casa perché non c'è quell'interazione che potrebbe da un lato risolvere e sgonfiare tutto questo, dall'altro eh, che potrebbe anche rendere evidente quelle che sono le difficoltà che si sono accumulate in questi, in questi mesi. E quindi da psicologi quello che ci è venuto in mente è di prendere un attimo la situazione in mano per quanto possibile e cercare di offrire uno spazio di condivisione e supporto. Uno spazio quindi che non volesse essere uno spazio in cui eh, fare terapia, non è uno spazio clinico in cui eh, prendersi cura delle persone o in cui eh, risolvere i problemi delle persone, non è questo, ma è uno spazio di condivisione e supporto. Cioè uno spazio in cui le persone possano partecipare, raccontare la loro storia e sentire poi eventualmente il, il sostegno o i commenti che le persone indirettamente possono fare lasciando dei commenti. L'idea è quindi di fare un gruppo di, fondamentalmente di auto-mutuo aiuto online legato alla pandemia. E in maniera anche leggermente ironica, ricordando i gruppi sulle dipendenze, abbiamo deciso di chiamarlo Pandemisti Anonimi. Un qualcosa di leggero nel nome, ma importante in quello che vuole essere il messaggio e la finalità. Cioè cercare di dare supporto, chiarendo che non sia un contesto in cui prendersi carico, o risolvere i problemi, ma soltanto uno spazio in cui dare voce e dare la possibilità di rientrare in contatto con le persone in un contesto che proverà a essere il più eh, amichevole, eh, accogliente e eh, supportivo possibile io sono fiducioso del fatto che eh, le persone che quindi commenteranno e risponderanno a quelle che sono le storie raccontate in maniera anonima da chi deciderà di partecipare saranno persone quindi che parteciperanno in modo eh, attivo ma anche eh, accaloroso, caloroso affettuoso e offrendo sostegno se ci fossero messaggi che vanno in un'altra direzione giudicanti aggressivi ostili saranno semplicemente eliminati appena, appena possibile perché non è un contesto in cui esprimere ognuno la propria opinione non è questo l'idea è che pandemisti anonimi sia uno spazio in cui online in videochiamata io sarò in collegamento con il dottor luca morganti e ci sarà un canale aperto probabilmente su google meet a cui le persone potranno collegarsi e senza andare in videochiamata con il video, o meglio, noi probabilmente le vedremo anche le persone in video, ma eh, tenendo soltanto l'audio in condivisione online, potranno raccontare online quella che è la loro difficoltà legata alla pandemia se ci fosse un qualunque contenuto su cui poi le persone avessero un ripensamento possono semplicemente chiederci di silenziare quel pezzo di audio dicendoci qual è il minutaggio ma allo stesso tempo quindi la raccomandazione che sarà fatta a tutti è di mi raccomando ricordarsi che è in un contesto di anonimato e quindi di non dire nomi, di non dire indirizzi, di non dire informazioni riservate ma dando la libertà alla persona di raccontare quella che è la propria difficoltà senza giudicare, senza risolvere, senza niente soltanto dando quella possibilità che può sembrare a volte magari un po' poco, però in realtà il lavoro quando si parla di gruppi di auto mutuo aiuto non lo fa chi ci ascolta direttamente, lo fa invece diversamente tutto il resto delle persone che sono coinvolte nella stessa situazione e dicono il loro parere, dicono quello che pensano e provano a fare del loro meglio, a volte purtroppo alcuni a fare del loro peggio, però dando un aspetto di realtà e di concretezza, un qualcosa quindi che non è una dimensione finta, siliconata, plastificata della realtà, ma un qualcosa di estremamente vero, autentico, e che cerchi di offrire quindi un contatto, per quanto virtuale, per quanto online, alle persone che magari hanno appunto una difficoltà legata a questa pandemia eventualmente nei commenti può esserci quindi anche uno spazio in cui chi se la sentisse può offrire anche direttamente aiuto o supporto alle persone che, che scriveranno che, o che parleranno, ma non è quello l'obiettivo comunque, l'obiettivo è soltanto dare voce a quella che è una difficoltà e permettere che ci sia uno spazio di condivisione, considerando che siamo tutti coinvolti in questa pandemia e in qualche modo quindi anche condividere questa difficoltà può essere un buon modo per aiutarsi a vicenda reciprocamente è un anche questo è sono varie modalità di chiedere aiuto e forse a volte una semplice richiesta una semplice condivisione non risolve il problema però non fa male è una cosa che si può soltanto aiutare e che sia chiaro poi pandemisti anonimi non è come obiettivo non è uno spazio in cui trovare informazioni sulla pandemia o sul coronavirus. Quindi, per quanto chi lo gestisce siano due sanitari, eh, lo spazio giusto per andare a cercare informazioni sulla pandemia, sulla malattia, sulle terapie, sui trattamenti, su tutto quello che riguarda quello, quello è il sito del Ministero della Salute dello Stato italiano. Quello è lo spazio in cui andare a cercare informazioni. Noi non cerchiamo di fare quello cerchiamo piuttosto di offrire uno spazio di condivisione e di ascolto è un'idea che non sappiamo se avrà eh, poi del riscontro non sappiamo se arriveranno delle persone che vorranno davvero condividere o non sappiamo se le persone eh, commenteranno o seguiranno questo tipo di contenuto in realtà anche se non partecipasse nessuno a noi può andare anche bene lo stesso perché è una cosa che facciamo a fine è a scopo totalmente gratuito per cercare di fare una cosa che pensiamo possa essere utile se poi non servisse e non fosse ritenuta utile al massimo semplicemente la interromperemmo. comunque questa è una cosa su cui vogliamo provare a dedicare un piccolo spazio se poi ci sono anche altri colleghi che, sanitari che decide, volessero eh, offrire la loro partecipazione, che sia per aiutare direttamente per uh, questa gestione del gruppo o che sia per offrire qualche aspetto informativo nella loro specialità coerente con quella che è la pandemia, perché no? Questo è uno spazio che, su cui me, vole, vole, vole, volo, volentieri partecipiamo e lasciamo quel spazio anche ad altre persone eh, spero che sia chiaro quindi qual è l'intento di questo progetto eh, per chiunque volesse quindi partecipare o per chiunque eh, avesse qualcosa da dire o volesse prenotarsi per, parte, per, eh, per chiamare eh, il modo migliore è cercare eh, me Valerio celletti o eh, luca morganti sui social contattarci e chiedere un attimo quando sarà, se tenersi informato rispetto a quando sarà il prossimo incontro, così che volentieri si comunicano tutte le informazioni per poi collegarsi quando ci sarà la puntata. Spero che sia tutto chiaro, probabilmente mi sarò perso dei pezzi, eh, vedrete, il vedersi in diretta poi è un po' diverso da vedere i video registrati però, eh, ci sarà sempre un po' di spazio per l'improvvisazione, eh, quello che è importante è che ci sarà anche, sempre e comunque, rispetto e serietà rispetto a quelle che sono le difficoltà individuali di chiunque deciderà di partecipare e cercheremo di fare quindi eh, un qualcosa il più gentile, affettuoso, rispettoso e discreto possibile cercando di supportare tutti noi che in questa situazione siamo tutti sulla stessa barca eh, considerando che poi eh, ognuno ha delle difficoltà diverse nell'affrontare questa situazione magari chi ha una situazione un po' più stabile può in questo contesto a maggior ragione aiutare chi si muove in acque un po' più tormentate. Spero di essere stato chiaro, io sono Valerio Celletti e ci vediamo quindi al primo incontro che sarà nei prossimi giorni di Pandemisti Anonimi.